Ciao sono Marco, sono a passeggio in questo boschetto freschissimo insieme al fedele amico a quattro zampe motrici trazione integrale King, voglio parlarti come ho fatto già altre volte delle paure ma oggi ne parleremo di una paura in particolare cioè la paura del successo, tu dirai ma posso avere paura del fallimento ma addirittura del successo, Sì, c'è anche questa paura insita nell'essere umano ovviamente non è in tutte le persone di fatto però esiste anche questa tipologia di paura ora non conosco il nome tecnico della paura del successo però posso dirti che secondo me ripeto secondo me è legata fondamentalmente alla paura di dover poi sostenere a lungo un ruolo scomodo da sostenere perché? perché talvolta arrivare ad un traguardo eh, con tutto l'impegno può essere anche possibile, sì, ma poi sostenere il ruolo del vincitore non tutti sono capaci, il ruolo della persona di successo, perché uno non è un ruolo proprio così semplice da seguire, chi ha successo? è una persona che si comporta in un determinato modo. Pertanto se tu poi hai paura di doverti comportare a lungo termine in quel modo lì, cioè nel vivere nei panni della persona di successo, allora a quel punto è possibile che tu possa, tu, insomma, le persone possano eh, avere paura di dover poi sostenere troppo a lungo un ruolo pesante da sostenere. Credo che questo possa essere abbastanza significativo e spero che possa portare un stimolo ai tuoi pensieri. Io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe che ormai è lì davanti, mi esorta a correre, mi guarda e mi fa, dai dai, dai andiamo a correre, eh, ok vengo, gli do, gli do ragione, quindi ti saluto con un abbraccio.